Secondo me è come se ci fosse stato un taglio, un divario, no? perché a volte sì. si, sentono, eh, si sentono, non lo so, genitori che giudicano subito i docenti, ne parlano sì. male. Allora, se sì. ne parlano male quando sono piccoli, combinano un guaio enorme. Perché? Perché il minore, il bambino, fino diciamo, ad una certa età, fin quando sono piccolini, la scuola primaria... Mm. Uscito da casa il bambino prima ha come figura affettiva che cosa? Il papà, la mamma e i nonni, no? certo. il nucleo familiare. Sì. Nel momento in cui entra a scuola, eh, devi immaginare che quel bambino passa molte ore a scuola con quella certo. figura di riferimento, che naturalmente diventa una figura affettiva. Se tu cominci a parlarne male e il bambino ascolta, non è che vuole dare torto a te o ragione all'altro, ma si crea un divario nell'affettività. È un sì. divario nell'affettività, per cui questo divario nell'affettività Genera in genera nel minore che cosa? Quel senso di sfiducia nei confronti dell'adulto, di chi devo fidarmi? E il trovarti certo. in mezzo ti può creare dei seri problemi che se non saputi gestire quindi dall'adulto, vale a dire dalla famiglia e anche per esempio dal docente che molte volte può venire anche a saperlo perché magari è il bambino stesso che lo dice. Sì, fatto, Niente fatto, capita, sì, no? sono sì, talmente sì, spontanei, sì, spontanei sì. che non ne hai l'idea, è lì certo. che occorre quell'intelligenza e costruire, perché eh, si dice anche che quando si va a fare, a scindere, no? a giocare sull'affettività, si possono creare seri problemi, seri problemi. E guarda che poi ci sono trattati di studi se tu vai a leggere un attimino. Questo non lo dico io, no, ma proprio sì. personaggi che francamente eh, lo sanno. Ecco, ecco sì. perché è fondamentale. Ci sono insegnanti che hanno paura, per esempio, nel, nel dire, guardi, nel riprendere un ragazzino, perché spesso puoi trovare anche quel... Il genitore che suo figlio ha sempre ragione di certo non gli fai del bene a quel ragazzo e eh, sì. questo che non va